Vani, perché piangi? C'è eh, un po' perché di temporale Eh, c'è un po' di temporale Cosa c'è, Vane? C'è un po' di vento, c'è il temporale Certo che li ricompiamo non... Ma dopo passa, stai tranquilla, eh Sono soltanto dei gonfiabili che stanno volando via C'è un po' di vento, comunque magari non volano oh, e la piscina si riempirà un po' d'acqua, ma state tranquille, <ride> non piangete! Ragazzi, è arrivato un diluvio universale, per l'ennesima volta qua piove di brutto, c'è un vento fortissimo, ci stanno volando via tutte le cose fuori dal balcone, i bidoni della spazzatura, i gonfiabili in piscina e loro sono molto spaventate, però penso che passi, insomma presto e me lo auguro anche perché stavo andando a fare la mia valigia e mi sono ritrovata invece a dover correre e chiudere tutte le finestre e di tutto e di più adesso Vanessa è corsa giù a vedere la cricettina come sta e da voi piove fatemi sapere nei commenti scrivetemelo perché qui a Novara invece diluvia guardate non so se riuscite a vedere vedete Vedete come si muovono le piante, poi sbatte di tutto, sta sbattendo tutte le finestre, le persiane stanno sbattendo e Anastasia piange tantissimo perché è molto spaventata. Guardate, da questa parte, non si vede, ma piove tantissimo tutto di traverso perché c'è vento. Amore, papà è andato a lavorare, stai tranquilla, non è, nella prima... Non è la prima papà. Niente, adesso lo chiamiamo così vi tranquillizzate, va bene? Anastasia, stai tranquilla, guarda che è già successo tante volte eh? Basta ripararsi, se sei in mezzo alla strada e all'improvviso arriva un temporale del genere Bisogna subito entrare in un portone, d'accordo? E ripararsi Ma adesso lo chiamiamo, va bene? Lo chiamiamo? intanto Vanessa è andata addosso. a prendere la cricetina ciao amore che schifo mi fai tagliando la cacca d'osso eh vabbè eh, perché magari è spaventata anche lei sente che c'è il temporale ciao Olivia non ti preoccupare amore mio stai tranquilla che adesso passa tutto poi la mamma ti dà la pappa buona mm. Piccolino. sentite come sbattono le tapparelle adesso le chiudiamo altrimenti si rompono bimbe io stavo per andare a fare la mia valigia ed è arrivato questo diluvio Stavo anche stendendo Tra poco vado Oltretutto Anastasia sto aspettando Una mail da EasyJet Dalla compagnia aerea Eh? E che mi deve mandare una mail Per lunedì che partiamo Quindi ogni tanto magari dai un occhio tu Alla email sul computer E mi dici quando arriva Che la leggo Grazie Adesso chiamiamo papà amore Va bene? Cioè, guardate ragazzi Tutto bene. Tutto bagnato, tutto bagnato, non so se si vede, ma qua c'è una pozzanghera Adesso io vi faccio un bel bagno Sei contenta che ha smesso? Sei più tranquilla, amore, eh? Ma, ma mamma ha detto che papà è andato a casa di un suo amico Ma no, tuo papà è a lavorare, sarà a casa ah. di un cliente, non di un amico ah, di un cliente Sì, di un cliente, amore, capito? Mi aiuti a pulire il bagno, amore? Sì. Ad asciugare, che io ho già asciugato tutta sì. la taverna? Così dopo possiamo fare che prepariamo gli lenerti. Esatto, dobbiamo finire di preparare le valigie. Vi racconto, ragazzi, l'altra volta aveva piovuto come adesso, però aveva grandinato, ma adesso non ha grandinato. Infatti, dava grandine, ma non ha grandinato. C'era sì. solo un fortissimo vento sì. che buttava la pioggia a destra e a sinistra. la pioggia usciva dalla porta, c'era. E entrava, brava, brava. Io, io ho messo gli stracci, ma non c'era neanche un po' di pioggia. Vediamo, brava Guarda, amore, perché hai fatto bene niente, tu mi hai fatto bene sì. a metterli in, in compenso è entrata in bagno è giù in taverna eh? sì. non so come mai si è entrata in bagno adesso verifico perché Vanessa aveva chiuso la finestra eh sì. adesso verifichiamo, ok? Sì. ora Anastasia quando hai finito di contare i soldini aiuta Vabbè. tua sorella a fare i compiti che non vuol sapere 1, 2, quattrocento Sì, purtroppo sono finiti guardate quanti sono eh, purtroppo, purtroppo eh. eh beh certo, mm -hmm. se erano veri ero più contenta purtroppo allora Vane lo so che siamo ancora a giugno e non vorresti sentirtelo dire ma io vorrei che tu facessi due pagine al giorno di matematica no, certo che domani e due pagine al giorno di italiano, non è vero? Poi domani non le fai, manca un giorno per partire, abbiamo da fare e tu non le farai mai. Io lo so. Non li facciamo in macchina. No, non li portiamo i compiti in vacanza per una settimana, bene, bene. quindi falli adesso. Per sette giorni, eh, Non ti porto i libri, li portiamo poi quando andiamo là a fine luglio. Vabbè, allora ragazze io vado a stendere... Eh, sono vero. Così io ho lavato ancora qualcosina... No, no, C'è uno vero, ho fatto qui, è vero. Che porteremo in vacanza. A few moments later. Questo. Sì, questo gioco è bello, allora. Andiamo di là. Cos'è? Questo. Ah, è arrivata la mente, la mamma che aspettava. Allora, apriamola. possiamo più partire! Ah. andiamo a dire alla mamma prima che manca ancora dei vestiti magari l'ultimo aspetta ma invece di correre mamma mamma ti devo dire quella cosa che il volo è stato annullato dobbiamo prima vedere cosa fa quindi andiamo piano piano ok se sta facendo la valigia non è che è già finito dobbiamo andare a controllare subito vai vai Mamma, cosa Ammite, stai facendo? Sto stendendo le ultime cosine perché poi devo preparare la valigia così nel frattempo si asciugano. Voi cosa avete fatto? Eh... Non, non, non, non, non. Ah, a proposito, Vane e eh, Ani, è mi è arrivata la mail? che aspettavo? Sì! Ci eh, dobbiamo dico? dire una cosa. Cosa? Cosa dovete dirmi? Eh, mamma, siediti un attimo qui. Bimbe, ascoltate, se non stendono non si asciugano e la valigia non riesco a prepararla. Eh, ma puoi farlo dopo? Ti dobbiamo dire una cosa: dopo domani dobbiamo partire. Eh. Sì, sì. Eh, allora, mia finalmente mi siedo. Oggi è stata una giornata disastrosa, ve lo ricordate allora. che ha diluviato? Ho dovuto asciugare per terra, ho lavato i piatti. Sì. Ho finito alle 5 del pomeriggio di sì, lavare okay. i piatti. Ma bene, bene, è arrivata l'email. C'è scritto sopra sì? che il volo è stato annullato Il volo è stato annullato Quale volo? Il volo della nostra partenza per no. andare in Sardegna sì. Domenica, lunedì? Sì! Ma no, va, va. Ah, sì, oh, bello scherzo! Bello scherzo! <ride> C'è scritto in io, inglese! E io dovrei credere! Vuoi venire a vedere? che volevo vedere ma vedi. tanto guarda sono già che mi state prendendo in giro non è vero vieni vieni bambine vero bambine fatemi scherzi orribili eh andiamo andiamo giù è vero sì è bellissimo non ci voglio credere tanto sarà uno scherzo ah, mamma mia. ok ta ta tutto deleted. E del nostro viaggio com'è possibile cosa è successo perché hanno annullato il volo ragazzi non mi era mai capitato che annullassero un volo a me ho annullato così Cosa facciamo adesso? E eh, non lo so, dobbiamo dirla. Cioè, al Esatto, devo chiamare subito papà e non solo papà Noi siamo in otto a partire Devo chiamare EasyJet, devo capire cosa è successo Se magari ce l'hanno spostato Se abbiamo la possibilità comunque di spostarlo O se ci rimborsano il volo Ma io comunque in ogni caso voglio partire No, perché? Ma non è che... La mia prima settimana di vacanza, perché? Che ride? Non volevi partire? Ah, sì! Non volevi volare? Ma sì! Eh, io non è che ho tutta questa gran voglia di volare Però ormai ero nell'ottica mentale che sarei andata in vacanza E quindi, niente, chiamiamo subito EasyJet Dobbiamo chiamare EasyJet, per forza Mamma mia che angoscia, non riesco a concludere niente Ragazzi, ma a voi è successo che vi cancellassero un volo di EasyJet? Vabbè, tanto partiamo eh? tanto partiamo a luglio e ho capito che partiamo a fine luglio, ma io ho, fatto, ho preparato di tutto per questa partenza, lo sapete anche voi, abbiamo fatto anche il video con la valigia E non capisco, mh, oggi che giorno è? Oggi è sabato, non vedo perché do, mh, mi hanno cancellato il volo ve lo stanno comunicando Ma soprattutto non vedo perché mi hanno cancellato il volo Perché? Bisogna informarsi, bisogna capire, bisogna telefonare a EasyJet e capirne il motivo, vero Ani? No ma tranquilla, niente ci scalfirà. Niente scalfirà a te, ma a me scalfisce anche perché ho pagato io, non hai pagato tu con i tuoi soldini. Eh, ma non possiamo rifarlo? Tanto partiamo solo dopo domani. Certo che posso rifarlo, però io non ho avuto nessuna credito sul mio conto corrente del rimborso dei soldi. Devo capire che cosa sia successo, perché Vanessa, magari... Ci danno la possibilità di prendere un altro volo. Hai capito come funziona? Potrebbe anche essere così. Se annulla pure quello, poi. Ani, ma quale? Quale biglietto? Mm, il biglietto è un altro. Beh, lei dice se dovessimo farne un altro, annullano anche quello. E eh, eh, vuol dire che Isigette non ci vuole. E non possiamo più partire, Ani, no, non possiamo più partire. Adesso ci tocca stare in questa città caldissima. <ride> Io non gioco niente, è... allora andate al festival Andiamo andate in montagna. Dai, andate dai nonni e io sto a casa da sola perché non vi sopporto uh... niente. Eh, vado a chiamare Isiget? Sì, Adate. io devo andare in bagno perché mi ho mal di pancia. E cosa significa? Tanto Isiget no. lo devo chiamare io. Anche tu hai mal di pancia? Sì, andiamo ah, un attimo al eh, eh, beh, Ma Vabbè ragazzi, ci vediamo dopo Perché io adesso chiamo EasyJet Loro hanno mal di pancia Quindi il tempo di fare la telefonata E vi facciamo sapere come è andata a finire ok? Ci dispiace tanto Volevamo fare tantissimi video no. al mare in Sardegna E li faremo a Novara <ride> A casa Ma no, io non ci posso credere Ma perché? Va bene mamma, arriviamo subito lo diciamo Ma no, sì Jet, no? Oh, oh. Eh, ma secondo me è EasyJet finto! E se, eh. io, e se arriva? E se arriva ce lo dice? Che cosa? Ma no, ma tanto secondo me O oh, sta facendo qualcos'altro, o sta rifacendo il biglietto, non sa chiamando Easy jet. Però cosa facciamo? Te lo diciamo, non te lo diciamo, te lo diciamo, non te lo diciamo Le lo diciamo? Ho <ride> paura Te lo diciamo? Sì, te lo diciamo? No, non me lo diciamo. No, sì, te lo diciamo. Ah, ho capito. Sì, Bene, sì. grazie, grazie. Ma... Buonasera, grazie mille dell'informazione. Bambine, Bambine. Io ho appena telefonato il Jet, che mi ha detto che il nostro volo non è stato cancellato. Te lo posso... diciamo tra tre, tre due, uno, scherzo! <ride> E adesso lo scherzo ve lo faccio io, a voi due non vi porto in vacanza Emma, uh, Eh ma si è invendicata perché tu gli avevi fatto lo scherzo Ah è una vendetta, ah sì. guarda ci sono cascata come una polla, ero disperata Di restare adesso... ancora qua con voi una settimana intera Infatti sì, adesso ne ho assurdo sì, scappa, scappa cosa mi hanno combinato queste due monelle mi hanno fatto uno scherzo per vendicarsi brava anastasia guarda anche tu cosa fai finta di niente brava però giusto io ti ho fatto lo scherzo che non ti portavo in vacanza e tu mi hai fatto lo scherzo che in vacanza non ci andava nessuno va bene adesso veramente allora dobbiamo andare a finire di sì, fare un maglietta io finisco di stendere e ragazzi prossimo Sarà la nostra partenza Mi raccomando non perdetelo Perché io sarò molto Ma molto in ansia Ma scusami mamma quando noi partiamo Sono le 3 di notte Vabbè loro lo vedranno il giorno dopo oh, okay. Ovviamente A casa Pensate chi viene con noi Guardate, guardate alcuni video ah, oh. Ma ragazzi Scrivetelo nei commenti Chi pensate tanti. che partire il faremo fare video alle 3 di notte? Loro lo vedranno di giorno. Loro lo vedranno di giorno se avrò le forze di eh, pubblicarlo e il giorno. Il, gio in il giorno sì. stesso, certo. Io il vi riprenderò massimo. mentre voi dormirete. Io sarò in ansia ah, e poi in aereo lo faremo insieme. Allora ragazzi, il video finisce qui. Sì. Iscrivetevi al canale. Sì.